di musica in uno scenario incantevole. Sì, sono cinque le serate che questa sesta edizione della rassegna Estate Classica regala quest'anno alla comunità vietrese. Trenta eh, sono eh, i musicisti partecipanti e sono tutti espressione del nostro territorio, della nostra realtà territoriale. Quest'anno eh, diciamo, abbiamo ecco, l'onore di avere il patrocinio della provincia di Salerno e del Comitato Regionale della Campania, del Consiglio chiedo scusa, Regionale della Campania e a cui va la nostra riconoscenza perché hanno creduto in questa nostra iniziativa che portiamo avanti dal eh, 2012 che si è distinta nel corso di questi anni sia per la validità degli esecutori ma anche per eh, gli apprezzamenti di un pubblico che nel corso di questi anni si è fatto sempre più numeroso e ne ha decretato il successo. Io dico che la nostra rassegna è unica nel suo genere, perché si è posta come uh, obiettivo primario, uh, diciamo, la, mh, dare la possibilità anche ai giovani esordienti uh, di avviarsi al concertismo.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 Il successo. Io dico che la nostra rassegna è unica nel suo genere perché si è posta come eh, obiettivo primario, eh, diciamo, la, mh, dare la possibilità anche ai giovani esordienti eh, di avviarsi al concertismo.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 tra queste giovani promesse, che eh, dietro, diciamo, anche la presenza e la collaborazione di concertisti professionisti potessero regalarci una maratona musicale particolare. E, ovviamente questa rassegna eh, offre anche alla comunità vietrese eh, un momento di crescita culturale eh, e, è anche un'offerta per i tanti turisti che sono ancora presenti nelle nostre località.